Nel Filo Ampas noi stiamo andando a cercare, anche con questo corso di formazione che riguarda i valutatori di unità cinofili, l'efficacia del binomio cane-conduttore, con un binomio che sicuramente ci può dare una conferma o meno della presenza appunto, del disperso sia in superficie che in macerie. La cosa che mi, che mi dà più soddisfazione sicuramente è un amico come un cane che, che aiuta le persone in difficoltà e insomma crea un rapporto di lavoro e insomma, amicizia con il cane facendo uno scopo ben preciso e aiutare le persone in difficoltà. Non del figurante? Allora, è una donna? Sì. Se il cane va su figurante sbagliato, potrebbe andarci, lo annusa, potrebbe tornare a andare, chiedere una conferma dell'invento. Un il fatto di poter lavorare col proprio cane, soprattutto col cane che uno gestisce tutti i giorni, ti riempie di gioia. Se poi riesci a intervenire e avere anche un ritrovamento, secondo me è un culmine. Ma poi ho